Buonasera, siamo di nuovo con Apogeo Live, gli incontri Apogeo con i docenti dei nostri corsi, gli autori dei nostri libri, persone che disegnano il mercato, le interazioni, la socialità digitale in quest'epoca in Italia e anche all'estero. Lo dico perché l'ospite che abbiamo oggi è eh, particolare anche rispetto al palmarès di tutti gli autori di tutti i docenti che abbiamo che è già eh, elevato. Mm, chi si occupa di eh, marketing in Italia lo conosce, lui è Vincenzo Cosenza, per tutti noi che lo conosciamo anche un po' di più del Buongiorno Buonasera e Vincos e parliamo con lui di un tema eh, neanche di eh, attualità, di presente consolidato e di prossimo futuro perché è una tendenza che va ad affermarsi eh, e in un settore come il marketing, ma adesso ce lo dirà lui, eh, probabilmente mh, provoca e provocherà dei cambiamenti non comuni. Buonasera Vincos, come stai? Buonasera Lucio, ciao, bene, sto bene, sono... So, un carico anche per, per aver ripreso insomma, a viaggiare. Quindi insomma siamo, siamo rientrati nella, in un periodo di, di normalità. Speriamo che <ride> speriamo che, <esista>. che duri. <ride> esatto. Speriamo che duri. Con eh, Vincos parliamo, lo dice il titolo della eh, felice convivenza di marketing e dati. Sono certo che ci saranno delle domande. E vi invito invito tutti quelli che ci ascoltano a farle in chat uh, intanto sempre per chi ci ascolta iscrivetevi alla diretta perché così potete ricevere tutta una serie di stimoli e di input uh, interessanti e portate pazienza perché verso la fine dell'incontro daremo anche un codice sconto per iscriversi al corso di Vincos che comincia il 3 dicembre eh, marketing 2022 iniziare bene e accidenti se ci contiamo tutti, per cui abbiamo un po' di cose da eh, trattare eh, perché mh, Vincos Felice convivenza di marketing e dati è un po' una c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di strano, di insolito Ah, è un po' il tema del, ovviamente del mio libro marketing aumentato nel senso che il patrimonio tra, tra dati e marketing a, a mio avviso è una, una sorta di, di unione obbligata eh, per il marketer oggi soprattutto il marketer che naviga diciamo, in ambienti competitivi eh, complicati o comunque... Molto appunto molto agitati in acque molto agitate. E quindi deve assolutamente eh, capire eh, come sfruttare al meglio la tecnologia e i dati per dare un, appunto per aumentare il proprio marketing, per potenziarlo, per dargli una spinta in, in più eh, rispetto, a, ovviamente, a, ai concorrenti. Quindi oggi il, il marketing può appunto utilizzare dati e tecnologie eh, per eh, dare un impulso in più alle attività, eh, soprattutto se questi dati e questa tecnologia vengono eh, sfruttati in maniera strategica. Dicevo, ogni tanto scappa al muto come sempre nel bello della diretta. Non è poco, dicevo, modalità strategica. Che cosa cambia? Ovviamente, eh, a linee molto grandi eh, tra marketing tradizionale e marketing aumentato a livello strategico. Che cosa succede? Ma io, io dico che, eh, appunto, nel libro propongo una serie, una matrice un po' per navigare per capire bene qual è il tipo di marketing più adatto alle proprie, alle proprie esigenze. Diciamo che in situazioni normali in cui c'è un mercato abbastanza stabile e un approccio alla tecnologia da parte delle aziende di questo mercato ancora molto basso, di base, eh, non è necessario neanche approcciare ad un marketing in maniera, insomma, sfruttando al massimo tecnologia e dati, ma si può, come dire, continuare a fare un marketing di tipo tradizionale, seppur è vero che ormai neanche, diciamo, neanche il, eh, chi, chi vende eh, la frutta con il camioncino può fare a meno di, eh, di un marketing che utilizzi un minimo di tecnologia, quantomeno i social media, perché comunque quello gli può dare un, un vantaggio rispetto ai concorrenti. Poi quando, diciamo, chi, chi vive invece in situazioni di mercato un po' più dinamiche e appunto in una situazione in cui le altre aziende concorrenti fanno un uso maggiore di tecnologia, deve eh, necessariamente eh, per ripensare il proprio marketing, quantomeno per utilizzarlo, per utilizzare la tecnologia eh, per ottimizzare i processi di marketing. Quindi una tecnologia che lo aiuti a sveltire i processi e quindi anche a risparmiare in termini di, di tempi e di costi su, su alcune attività. In quel caso io parlo di marketing, eh, di un marketing eh, come dire automatizzato. Quando poi si arriva a un livello eh, più, più, com, ancora più complesso in cui il mercato è molto molto competitivo e le aziende di quel mercato fanno un uso intenso di tecnologia, a quel punto io parlo di marketing aumentato, ossia un marketing che capisca come utilizzare la tecnologia a fini strategici. Quindi non soltanto per ottimizzare le attività giornaliere, penso, non lo so, all'email marketing che ho che si può ottimizzare appunto con l'utilizzo di software appropriati, ma un uso della tecnologia che diventa eh, applicato al modello di business, quindi strategico in quanto utile per modificare il, il modello di business, quindi anche offrire prodotti e servizi nuovi al mercato, che altrimenti non si potrebbero offrire. Quindi siamo passati dal marketing tradizionale, chiamiamolo quello della pancia, dove c'era un direttore talentuoso a cui l'istinto suggeriva le mosse, le strategie, a un marketing automatizzato dove la pancia serve ma servono anche i meccanismi per andare a raggiungere il pubblico e si arriva al marketing aumentato dove eh, oltre all'intelligenza di chi ci mette la pancia, c'è un'intelligenza anche che lo affianca, giusto? Esatto, esatto. Io faccio sempre un po' il... il, il parto sempre un po' dal, dal concetto di, di marketer, anche di pubblicitario, no? che, si è, che, si, che abbiamo ormai cristallizzato eh, dopo il, il successo del, del serial eh, Mad Men, no? in cui vedevamo questi uomini di pubblicità poi di fatto eh, con un drink in mano che su, sulla base della propria delle proprie esperienze delle proprie sensazioni tiravano fuori il diciamo il claim eh, giusto e comunque la, la, la strategia giusta per il, per il prodotto eh, del cliente e oggi non, non si potrebbe lavorare lavorare così perché diciamo, eh, l'esperienza è, è utilissima, è un valore aggiunto sicuramente, ma si, ah, stiamo appunto eh, in mercati molto, molto competitivi, in cui sicuramente dall'altro lato ci saranno altri marketer come noi con grande esperienza e la differenza appunto la può fare eh, l'uso della tecnologia, come, come dicevo, eh, in maniera non solo Tattica in maniera non solo come dire eh, appunto utilizzata perché serve una determinata cosa una tantum magari eh, o per andare incontro diciamo al, al trend del momento o perché il il, il, il capo eh, dell'azienda ha detto facciamolo eh, sono tutti su TikTok facciamo qualcosa anche noi ma un uso della tecnologia appunto strategico perché comunque ha eh, i piedi ben piantati su quello che sono diciamo, gli obiettivi aziendali da cui non si può prescindere, quindi sempre chiedersi qual è l'obiettivo aziendale e quindi se la strategia di marketing che sto eh, pensando è funzionale a quegli obiettivi oppure no. Quindi fa il suo ingresso la tecnologia. Di che tipo di tecnologia stiamo parlando? Intanto, parentesi, ricordo che sto approfittando del mio privilegio di poter eh, porre domande a Vincos così in diretta, ma è un privilegio che abbiamo tutti, eh, purché le scriviamo in chat. Eh, daremo priorità assoluta a tutte le domande che arrivano e risponderemo per quanto il tempo ce lo consente dicevo entra la tecnologia quindi nel marketing di che tecnologia eh, parliamo eh, si tratta di strumenti software di hardware di piattaforme di reti come si eh, equipaggia il reparto marketing o addirittura l'azienda eh, che vuole passare a questa fase successiva al marketing tradizionale Bah, in termini di hardware diciamo che un po' tutte le aziende hanno la, la dotazione base che poi eh, equivale a un pc insomma, di, di, di media potenza per poter far girare i software di marketing automation. Diciamo che oggi è, è, la, veria, la vera disruption è nel, è nel software eh, e, e quindi eh, quello che bisogna fare è intercettare, individuare Scegliere il software più adatto alle esigenze aziendali e a appunto ottimizzare le attività che si vogliono ottimizzare. Quindi mh, prima accennavamo all'email all marketing che ormai è, è impossibile fare, ovviamente senza un software adeguato e anche eh, come dire. Se, all'avanguardia, ecco eh, ba basta appunto avere questi software che sono software che si utilizzano as a service per cui eh, dopo aver fatto il, il contratto con il fornitore basterà una username e una password per poter accedere, quindi lavorano funzionando in cloud praticamente, quindi eh, in questo modo diciamo che eh, tolgono una, una criticità dal, dal, dal panorama del marketer che era, è sempre stata quella di eh, relazionarsi con il reparto IT eh, che in passato addirittura costruiva dei software ad hoc per le sue esigenze eh, eh, e che poi eh, oggi invece sempre meno eh, viene, viene contattato perché comunque era un, un elemento di... Di frizione no, e, e quindi molto spesso questi software sono pensati proprio per essere utilizzati in maniera eh, semplice, proprio dal marketer senza mettere in mezzo il, il reparto. E se non in casi magari particolari in cui si richiedono delle integrazioni con i sistemi eh, interni, quindi i software sono davvero di qualunque tipologia ormai. io eh, nel libro, sul blog, ho anche eh, provato a, a, a creare una, una mappa del, del software, dei software Martech, cosiddetti, quindi che aiutano eh, i marketer nelle varie attività, eh, una mappa italiana, quindi per censire un po' eh, quelli che sono sono i fornitori eh, attuali di software che, che possono essere quelli che ci permettono di creare in maniera semplificata un sito web anche i siti e-commerce che magari sono più complessi eh, possono essere software appunto per l'email marketing per l'influencer marketing per ottimizzare eh, la pianificazione pubblicitaria e così via ovviamente i più evoluti sfruttano eh, diciamo una programmazione avanzata che poi non è altro che eh, molto spesso quello che tutti eh, definiscono intelligenza artificiale, cioè un, un tipo di sviluppo eh, software eh, che fa uso di algoritmi eh, particolari eh, che, che, che, permettono, che permettono delle funzioni insomma, più avanzate. Ma senti, tutto questo dispiego di tecnologia lo mettiamo per correre dietro a una realtà che ci sta scappando o per cercare di andare in testa alla corsa? Cioè com'è la situazione eh, attuale del mercato e delle aziende per il tuo punto di osservazione? Eh, beh, Direi che il primo motivo di utilizzo di questi software è per cercare di comprendere un panorama eh, molto più complesso eh, di, di mercato soprattutto in riferimento a quelli, quello che è il cosiddetto viaggio del consumatore no? eh, per, per inter comprendere e intercettare il consumatore laddove egli abita no? e con, con la rete ovviamente questo panorama si è molto più incasinato come dice google google parla di Messi middle per dire in una situazione in cui dall'inizio alla fine, dall'inizio in cui si accende la lampadina di un'esigenza del, del consumatore fino all'acquisto finale, c'è tutto un circuito di, di, di, di viaggio molto complicato eh, fatto di eh, valutazioni. Eh, di analisi, di recensioni, eh, di richieste in giro per la rete, e non solo, che rendono difficile ad un'azienda appunto intercettare il consumatore. Quindi sicuramente la tecnologia prova a darci una mano proprio nella comprensione di questo, di questo viaggio e poi dovrebbe aiutarci anche ad avere un vantaggio competitivo rispetto appunto, alle altre. Aziende che stanno sul mercato. Quindi un, un, po', un po' tutte e due le cose, eh, solo che devo dire che la realtà italiana insomma un po' lascia desiderare perché eh, ancora eh, si, si, molti marketer fanno fatica ad accettare eh, l'utilizzo della tecnologia per, per, i propri, per migliorare i propri processi e, e quindi abbiamo delle situazioni in cui come dire, eh, non, non vengono sfruttate le opportunità che invece eh, molte aziende avrebbero. Quindi se forse faccio un'inferenza eh, eccessivamente avanti rispetto a quello che hai detto tu, però provo a forzare un po' il ragionamento. Se io avessi una proiezione internazionale nel mio business, in questo momento rischierei di trovarmi indietro in fatto di eh, aumento del marketing. Sì. Mentre se fossi solo italiano come mercato, non sarebbe così grave, così arretrato. Sì, questo sicuramente sì, ma allo stesso tempo, anche se fossi soltanto italiano, dovrei vedere la composizione del mio mercato, quindi capire se effettivamente. Eh, sono all'interno di un mercato fatto di altre aziende competitor che magari come me hanno un sottoutilizzo della tecnologia se tutti siamo a un livello di sottoutilizzazione probabilmente eh, sono nella posizione insomma, non gravissima me la posso cavare. se qualcuno di, di questi inizia a capire che con la tecnologia può fare un balzo in avanti allora sono in difficoltà, sarei in difficoltà che cosa succede? Ah, fino adesso abbiamo parlato un po' delle aziende e abbiamo capito che cosa può prometterci il marketing aumentato in termini di maggiore consapevolezza di dove operiamo e modi per farlo meglio grazie all'automazione. E Invece se parliamo della preparazione del bagaglio del marketer, di chi si occupa poi di decidere le strategie, implementare le azioni, come la sua figura viene influenzata dall'arrivo del marketing aumentato. Deve avere una preparazione tecnologica, deve acquisirla, eh, deve chiedere all'azienda di acquistare un programmatore, ovviamente metodi degli eccessi però per capirci sì sì sì sì sì sì eh, il marketer diciamo oggi in moderna dovrebbe secondo me avere appunto quantomeno allora innanzitutto una formazione di base di, di marketing per poi il io ecco perché parlo di marketing aumentato perché di, di base appunto è, è marketing rimaniamo nell'ambito del marketing quindi eh, i fondamenti eh, di questa disciplina non cambiano. Eh, quello che cambiano appunto sono gli strumenti, il panorama e il modo di, di interpretare questo, questo panorama. Quindi dal mio punto di vista oggi il marketer dovrebbe quantomeno sviluppare quella sana curiosità tale da potersi eh, aggiornare e, e nel senso di eh, acquisire quel minimo di competenze tecnologiche mh, che, che gli permettono di comprendere cosa, come cambia il panorama della tecnologia e come la tecnologia può aiutarlo. Questo non vuol dire iniziare a, a mettere mano al codice, no? eh, questo non è, non è necessario, ma quantomeno interessarsi eh, di, di, appunto, di capire come la tecnologia può aiutare la sua, eh, la, la, il suo lavoro eh, e questo come dire si può fare oggi eh, in tanti modi anche appunto eh, comprando libri eh, leggendo in rete eh, come sta cambiando questa disciplina e come le tecnologie stanno evolvendo, quindi secondo me è, è più importante eh, una, una sana curiosità, una sana capacità di, di approfondire e di farsi le domande giuste, di capire per ogni tecnologia che magari eh, nasce, eh, capire come può avere un impatto sul, sul, proprio, sul proprio lavoro, eh, è, è un po' questo quello che, che bisogna sviluppare. Oltre Ovviamente alla capacità di aprirsi e dialogare con chi, magari in azienda, eh, invece ha una funzione più prettamente tecnologica, e quindi può essere, può essere utile, cosa non banale perché, appunto, molto spesso eh, i problemi tra marketer e eh, sviluppatori, reparto, reparto IT delle aziende è proprio un problema di. Comunicazione di linguaggio, no? Quindi, eh, in questo, secondo me, il marketer può, eh, può avere un ruolo più forte. Anche i repartiti eh, con, questa, con questi cambiamenti hanno le loro gatte da pelare, perché da loro si comincia a parlare di data science, eh, di eh, data lake, eh, e questo mi permette di eh, buttarla sul discorso della profilazione. Non c'è marketing di fatto senza un tentativo di capire anche per istinto che cosa sì. pensino quelli là che dovrebbero comprare il mio prodotto e quindi la profilazione c'è sempre. Che cosa succede quando entra in campo il marketing aumentato? Come cambia quella parte del mio lavoro di marketer orientata alla profilazione al capire come funziona il mio mercato e il mio pubblico? Ah, questa è una domanda complessa, sicuramente è oggi il compito principale appunto è, è riuscire a fare questa profilazione, cosa che ormai è sempre più difficile visti i cambiamenti che ci sono, la, eh, a livelli di sistemi operativi, quindi mi riferisco per esempio alle modifiche fatte da, da poco ai sistemi iOS. Eh, per il tracciamento dei, dei, dei, dei comportamenti de, delle persone, eh, la, alle normative sui cookies, eh, GDPR e così via. Quindi eh, oggi già è, è molto difficile avere qualche sorta di, di, di tracciamento, eh, e quindi, insomma, la tecnologia in questo un po può, essere, può essere sicuramente d'aiuto. Eh, L'idea è che il marketer provi a eh, costruire eh, dei contenuti utili, eh, cosa che avrebbe sempre dovuto fare, ma che possano, come dire, in cambio dei quali avere la, eh, la licenza di eh, tracciare, di comprendere meglio il, il consumatore. Cioè diciamo che è finito il tempo eh, del, degli stratagemmi, dei sotter sotterfugi per per ottenere il consenso delle persone, questo, diciamo, è un bene. Questo spinge i marketer proprio a capire cosa fare per, per stabilire questa relazione che deve essere una, una relazione appunto di win-win tra, eh, tra consumatore e azienda. Quindi, a mio avviso, eh, il, il modo di utilizzare la tecnologia in maniera aumentata, diciamo così, è quello di, di, di, di utilizzarla per offrire sempre qualcosa di utile eh, che, che, faccia, che, che faccia ritornare il consumatore eh, a, a chiedere insomma, una, una relazione più stretta con, con l'azienda a visitare il sito, a iscriversi alle newsletter eh, è un po' questo direi eh, quindi sforzarsi di capire come farlo, poi la tecnologia ci viene in aiuto nell'attività nell appunto di, di tracciamento e di delivery dei contenuti al momento giusto, eh, all'orario più consono eh, eh, per, per appunto soddisfare un'esigenza, eccetera. Però alla base c'è comunque lo sforzarsi di progettare esperienze eh, il consumatore che siano eh, gradite a lui e che siano poi quindi di conseguenza utili all'azienda. Intanto vedo che stanno arrivando nuove persone a cui suggerisco di eh, iscriversi alla diretta perché eh, mandiamo agli iscritti cose che potrebbero trovare interessanti e poi se eh, hanno domande per eh, Vincos che si presta stasera gentilissimamente di scriverle in chat e ovviamente lui risponderà al meglio delle sue eh, capacità. Tornando a questo discorso, senza fare nomi, io conosco alcune figure eh, di marketing che avranno un atteggiamento del tipo, oddio, adesso devo stare attento a come entra questa cosa in azienda perché altrimenti domani il marketing lo fa l'algoritmo, eh, e mi prepensionano. E eh, qualche altra figura che dirà, oh bene, finalmente eh, troverò il modo di guadagnarmi lo stipendio lasciando che il software lavori per me e mi porti a casa eh, gli obiettivi del, del marketing. A queste eh, figure assolutamente non facciamo nomi. Cosa diciamo? Ma oh, guarda, purtroppo l'intelligenza artificiale non è ancora così intelligente tale da rimpiazzare il, il lavoro del, del marketer, quindi eh, sicuramente oggi questi algoritmi applicati ai software di marketing technology eh, sono, come dire, sono molto utili appunto per eh, velocizzare dei compiti che facevamo prima in più tempo e, e per migliorarli, quindi ottimizzarli eh, però non sostituiscono sicuramente il lavoro, il lavoro del marketer, quindi l'algoritmo mi può dire qual è il, il momento migliore per mandare un'email, ma poi l'email la devo comunque progettare io, il, il, il, il flusso dell'email, il ciclo delle dell'email eh, lo, lo devo comunque progettare, eh, tra l'altro si inserisce poi in, un, in progetti ancora più, più ampi, quindi, eh, Oggi diciamo, questo tipo di, di algoritmi è, è sicuramente molto, utili, molto utile ma eh, non, non, è, non è tale da eh, sostituire il lavoro di una o, o più persone. Eh, è un supporto sicuramente alla, alla, al lavoro, quindi può essere, eh, come dire, alcuni lo definiscono, definiscono questi algoritmi come gli stagisti della, della, della, della, della situazione, no? perché comunque fanno una parte di lavoro operativo che, che appunto magari si fa fare all'ultimo arrivato in azienda, eh, ma non sono tali appunto da, da sostituirci. E quando invece l'algoritmo mi dà torto, che cosa succede? Quando la pancia che per dieci anni mi ha, fatto azzeccare tutte le scelte giuste dice una cosa e invece il software me ne sta dicendo un'altra che cosa succede più che a me che cosa succede in azienda come cambiano i processi del marketing quando ci sono sia l'algoritmo che l'intuito da tenere in conto Ora, questo è un, diciamo, un problema, un ostacolo proprio culturale che appunto, è difficile da, da, da superare quando appunto, molto spesso eh, il manager che magari ha una posizione più elevata del, del, del marketing manager, comunque di chi usa eh, quel software lì diciamo, eh, pretende di eh, percorrere una strada che non è quella che verrebbe suggerita dalla, diciamo, da, dalla tecnologia o comunque dalla, banalmente da, da quello che può essere un'attività che ormai si fa molto spesso, la B test no? quindi, che, che ci aiuta a scegliere la strada, la strada giusta proprio nelle cose molto, molto pratiche. E quindi è un tema molto, molto culturale che andrebbe affrontato in azienda. Io faccio uh, scegliere, eh, quantomeno, cioè, mi me, me metto alla prova le mie, come dire, le, le mie convinzioni provando a, a, a far a, a capire con questi a test qual è la soluzione migliore, eh, dopodiché magari a, a volte ho ragione, a volte no, ma, eh, ma, ma così, così faccio. Il tema appunto più difficile è far capire questo tipo di cose poi a chi magari eh, in una posizione più elevata magari un po' a, a digiuno no? e quindi ha una, una diffidenza eh, innata verso, verso la tecnologia. Ecco, questo forse soprattutto in Italia è un tema interessante. Nella tua esperienza che cosa succede quando entrano queste cose in azienda e magari L'azienda non è ancora proprio completamente del tutto pronta a recepirle, anche se capisce che non si può restare indietro, eccetera. Ma guarda, già l'investimento in tecnologie di supporto al marketing non è una cosa così scontata in azienda. Per alcune attività, ormai, voglio dire, è necessario. Quindi accennavo prima l'email marketing: è impossibile. Siccome è un'attività completamente digitale, è impossibile. Farla senza un minimo software eh, che, che, che, che funga, insomma, da, da supporto, eh, ma ci sono tante altre attività che, eh, che, che appunto, non vengono fatte proprio perché l'investimento in tecnologia di supporto per il marketing viene, non viene visto come un investimento, ma come un costo e eh, quindi è difficile far capire quello che può essere il ritorno eh, dell'investimento che, che, che, che possono presentare. Eh, quindi questa è una delle battaglie che il marketing, il, il marketer si, si trova a dover affrontare insomma direi quotidianamente eh, nelle aziende perché c'è comunque questa tensione a, al risparmio ma al tempo stesso. Stesso a chiedere anche molto di più al marketer rispetto a quanto gli si chiedeva prima, perché oggi al marketer si chiede anche di essere un diciamo eh, un, non solo un supporto alle vendite, ma anche di stimolarle le vendite. Quindi molto spesso viene misurato proprio sulla, eh, sulla generazione di ricavi, sulla generazione di lead, cosa che oggi. Davvero senza un supporto eh, tecnologico, un CRM quantomeno per eh, conoscere i clienti, orchestrare i, i flussi di comunicazione nei loro confronti eh, è necessario. Ma anche un CRM che sarebbe appunto una cosa eh, di base, fondamentale, ormai eh, viene comunque vista come un, una, un costo importante e quindi si fa fatica per orare insomma, questo tipo di causa. Guarda, cade abbastanza in argomento la domanda di Alessandro che chiede possiamo farci aiutare dal marketing aumentato eh, per fare prevendita o per fare analisi predittiva di marketing e con quali strumenti, con quali tool, se ci puoi suggerire qualche strumento utile a questo scopo? Bah, eh sì, di, di, ci sono tanti tool che ormai hanno un po' di, diciamo, hanno al loro interno de, del, de, degli algoritmi che fanno simulazioni di, di vendite, eh, ma, ma anche i più moderni CRM provano a fare questo tipo di, di simulazioni, quindi quelli presenti insomma, sul mercato, eh, i maggiori. Eh, fanno questo tipo di, di attività eh, da, da HubSpot, da Salesforce, insomma quelli, quelli un po più, eh, anche un po' più costosi, eh, altrimenti ci sono dei software proprio di, dedicati a, alle vendite eh, che fanno questo tipo di attività. Eh, adesso non ricordo i nomi, ma magari poi possiamo mettere il link a questa mappa italiana che io ho creato dei... Eh, dei tool eh, legati alle attività di marketing e di vendite e lì ci sono un po' di, di software analitici che servono a fare analisi anche eh, su, su, predittive sulle vendite eh, quindi sicuramente un supporto oggi di questo tipo c'è e, e a volte invece chi ha la fortuna di avere un IT un data scientist all'interno delle, delle aziende può mh, utilizzare appunto il data scientist per creare e degli algoritmi, diciamo, di machine learning predittivi, insomma, basati sulle analisi delle, eh, delle attività storiche eh, appunto, passate di E Visto che io sono un marketer e in azienda mi è appena arrivato un data scientist e io vengo a sapere da te che forse quella figura potrebbe portarmi un vantaggio, essermi utile, darmi una mano e però una cultura vastamente differente dalla mia in termini di eh, chiaramente retroterra professionale, competenze e quant'altro. Che cosa vado a chiedergli? Come eh, ci parliamo? Su che cosa si eh, articola il discorso? Come lo convinco a darmi una mano? Perché magari è un nerd che scava dati, butta fuori tabelle, usa termini che non capisco. Eh, Questa è un'altra grande sfida perché appunto i data scientists spesso sono all'interno del, del team IT e magari eh, lavorano con degli obiettivi poco chiari o comunque che servono magari solo al reparto IT e non sono legati a degli obiettivi di business. Eh, quindi io, come dire, proverei a legare la, la, almeno l'attività, la, gli obiettivi del data scientist a degli obiettivi di, di, di, di marketing eh, e quindi uno di questi potrebbe essere anche quello di costruire degli algoritmi predittivi eh, per capire eh, come, come andranno le vendite eh, oppure degli algoritmi che mi permettono di segmentare meglio eh, I clienti che ho nel database per capire se ci sono del, dei cluster di clienti simili a cui posso poi magari proporre delle, eh, delle offerte diverse, delle attività di marketing eh, diverse. Eh, quindi l'idea è di prov provare a appunto, legare proprio la sua eh, attività a degli obiettivi di marketing, cioè quindi eh, è, è in questo modo anche far capire. Qual è, che, che il suo lavoro può avere un impatto molto concreto da misurare, non magari a fine dell'anno, dell ma ogni tre mesi. Eh, quindi in questo modo far capire che appunto la, la sua attività è, è utile, cosa che spesso, come dire, eh, non viene fatta percepire quando si lavora eh, all'interno di un reparto IT per magari per task molto... Eh, molto precisi, ma anche eh, diciamo, privi di un, un contesto, di una visione eh, più, più ampia. Eh, quindi proverei a contaminarlo proprio con, eh, con, eh, con quelli che sono gli, gli obiettivi concreti del, del market. È bella l'immagine del marketing che contamina l'IT con concetti sì, nuovi. Poi secondo me è una contaminazione che deve essere reciproca, diciamo la verità. Io, io penso però che ci debba essere una, una guida marketing eh, verso, rispetto alle attività IT. Poi, insomma, ovviamente l'IT avrà anche degli obiettivi IT suoi eh, di manutenzione, di miglioramento dei sistemi, eccetera, eccetera. Però eh, credo molto in questa, in questa contaminazione che però è sempre complicata in azienda. Ma per fare l'avvocato del diavolo potrei temere o auspicare che invece a un certo punto il, il, data, il data manager entusiasta entri in ufficio con dei tabulati, no? che quelli sono di 30 anni fa, comunque con, con, con un supporto, un link di rete e dica ecco qua tutto quello che dobbiamo sapere per... Eh, impostare la strategia marketing del prossimo anno, è tutto scritto qui dentro. È un po' utopistico, io guarda mi accontenterei, <ride> mi accontenterei di, di meno, quantomeno appunto una, una, una riuscire a, a seguire dei, dei compiti e degli obiettivi legati a degli obiettivi di marketing concreti. La torniamo seri. Ad Alessandro è piaciuta evidentemente la risposta di prima e ci fa un'altra domanda. Come possiamo mappare l'efficienza dei touch point con il marketing aumentato? Ma allora, anche qui eh, questa è un'altra di quelle sfide del marketer moderno, no? all'interno di questo caso per giorni che abbiamo detto essere molto... Incasinato, riuscire a capire quali sono i touch point che hanno dato il maggiore contributo. Poi al goal finale che può essere, diciamo, un acquisto. Eh, anche qui, ogni software, eh, per esempio, di CRM, ha degli algoritmi al suo interno che eh, provano eh, a capire qual è stato, diciamo, il contributo eh, di ogni singolo touch point, quindi attribuiscono proprio un peso diverso magari ai singoli touch point, e, e qui si tratta per il marketer un po' di, di, di, di, di capire, eh, di, di fare delle prove e, e capire qual è l'algoritmo più adatto, se, eh, se, perché poi questi software ti permettono di scegliere diverse tipologie di attribuzione no, del, eh, del, del, delle revenue e vari touch point, quindi lì bisogna un po' eh, provarli tutti per capire quale qual secondo, secondo la sensibilità del market. Quindi ritorna la sensibilità del marketer: può essere quello più eh, rispondente diciamo, alla, alla realtà. Eh, quindi anche qui, senza stare a sviluppare delle cose in, in casa, molti software ormai. Eh, soprattutto quelli di CRM hanno eh, questi, queste funzionalità che, che rendono un po' più semplice provare a stimare il contributo dei touch touchpoint, che poi è, è utilissimo perché a quel punto io, marketer, posso capire appunto il contributo e quindi decidere di conseguenza come spendere il, il mio budget successivo, se magari eh, spenderlo di più su... Canale Facebook, che magari mi ha portato un maggiore risultato rispetto al canale LinkedIn. Ne approfitto perché la risposta, secondo me, era interessante per aprire una piccola parentesi e mantenere la promessa che avevamo fatto a inizio collegamento. Il 3 dicembre ci sarà il tuo corso per Apogeo Editore, eh, Marketing 2022 Iniziare bene. E abbiamo un codice sconto per quelli che volessero uh, iscriversi il codice sconto eh, lo potete vedere al posto della mia faccia è marketing 2022 marketing 2022 e consente di uh, risparmiare 30 euro sull'iscrizione al corso di, <coughs> di vincos uh, codice sconto marketing 2022 22. E torniamo ai nostri ai nostri marketing manager e ai nostri eh, dati facciamo un po' di eh, fantascienza anche perché ci avviciniamo un pochino a, a fine incontro e possiamo un po' proiettarci nel futuro. L'azienda che vuole fare un investimento o che deve farlo o che riconosce l'opportunità eh, comincerà anche a fare della programmazione. Oggi adottare il marketing aumentato mi porterà a qualcosa e però io proietto anche a tre anni a, a cinque anni senza pretendere di essere realisti ma anche con un pizzico di, di utopia dove ci porta il marketing aumentato da qui al 2026 per la mia azienda che lo adotta lo usa capisce le potenzialità in più che ci sono, sviluppa nuove cose e, e così via. Qual è, la, qual è il paese di Bengodi del marketing aumentato? Bah, il marketing aumentato innanzitutto ti porta a non uscire dal mercato, quindi ad essere ancora rilevante nel 2022-23 insomma. Eh, già eh, già sarebbe, sarebbe qualcosa. Già sarebbe qualcosa perché diciamo... Eh, più che appunto costi relativi a, a questi investimenti, in software e informazione ovviamente anche, no? che è molto importante, eh, io mi chiederei qual è il costo di non fare quell'investimento. No? Eh, cosa succede se io evito e faccio rimanere il mio team di marketing nelle stesse condizioni attuali fra due anni, tre anni, eh, probabilmente perdo, perdo, una, perdo terreno sul mercato, perdo vantaggi competitivi, eh, quindi è questo più che altro eh, l'interrogativo, eh, facendo invece gli investimenti giusti, eh, che, che, che vuol dire anche una, una fase attenta di Uh, comprensione di, quelli che sono, di quelle che sono le offerte sul mercato di quelli che sono gli obiettivi che si vogliono ovviamente eh, ottenere eccetera eh, posso appunto sperare di, di avere un vantaggio in più rispetto agli altri in, in qualunque diciamo eh, ambito eh, poi ovviamente come dire è anche è brutto dirlo ma molto spesso questo tipo di investimenti come dire libera tempo eh, per, per le persone eh, e quindi eh, ma, ma ovvia anche per esempio a un, a, a un investimento in persone che potrebbe essere anche come dire meno produttivo perché se queste persone le devono comunque diciamo utilizzare per dei compiti magari ripetitivi non avrebbe molto senso quindi eh, L'utilizzo della tecnologia in maniera opportuna oggi mi permette di fare delle eh, acquisizioni di personale molto più, come dire, eh, elevato, eh, con delle competenze eh, maggiori e liberare tempo a, insomma, al, al lavoro delle persone che già sono in azienda. Quindi, eh, come dire, la tecnologia libera tempo che può essere... Utilizzato più efficacemente per un'attività a maggior valore aggiunto nel mondo it sono passati quasi 30 anni quasi un quarto di secolo a fare tutti la stessa cosa eh, acquistare tutti le, gli stessi apparecchi eh, usare tutte le stesse tecnologie eh, una, non c'era una strategia Uh, ma c'era l'idea del fatto che sostanzialmente l'IT fosse un uh, buco da tappare, una un male necessario, uh, e che la cosa corretta per l'azienda fosse uh, semplicemente mh, adottare il minimo comune denominatore il che uh, conteneva anche i costi. Solo da pochi anni le aziende più illuminate hanno compreso che invece diversificare le scelte nell'IT, cosa che è anche più possibile che non un quarto di secolo fa, può portare anche ad acquisire un vantaggio competitivo e quindi l'IT va considerata eh, non più una eh, voce di costo che sistema le, i PC rotti eh, e non ci porta da nessuna parte se non per conservare l'esistente, ma un asset strategico che può contribuire alla crescita dell'azienda. Se nel marketing aumentato partiamo come partita IT, dobbiamo comprarci tutti i Salesforce, dobbiamo fare tutti così, perché questo è il minimo comune denominatore, ci costa poco. Eh, ho il sospetto che si finisca con tutte le aziende che si ritrovano da pari a competere eh, sul basso, e in effetti il margine competitivo sparisca un po'. Come facciamo a pensare al marketing aumentato in termini di asset, asset scusa, strategico che magari ci dà qualcosa in più sul nostro mercato rispetto alla concorrenza? Sì, Il problema secondo me di, di quel tipo di approccio a, agli acquisti T era, era nel fatto che erano acquisti fatti quasi in maniera, eh, come dire, difensiva e imitativa, cioè lo faccio perché lo fanno gli altri quindi sto al sicuro che è la cosa giusta da fare senza appunto avere un'idea diciamo eh, originale di utilizzo no? è lo stesso errore che si potrebbe come dici tu giustamente fare oggi all'interno del mondo eh, del, del marketing eh, ecco perché io appunto... Penso che la, ci sia una, una fase molto importante prima dell'adozione, che è proprio pro, quella dell'analisi, dell della sperimentazione di quello che eh, c'è sul mercato e quello che può essere davvero più utile per, per e le esigenze e anche le capacità che ha un, un team di marketing. Eh, perché Ovviamente è inutile prendere, acquistare dei software sovradimensionati che eh, non riuscirei poi magari a utilizzare eh, ma oggi appunto esistono tantissimi software molto più agili, flessibili che anche hanno dei costi contenuti e che sono anche pensati per crescere eh, con le esigenze del team di marketing quindi eh, quando poi le parto, parto diciamo, in maniera leggera con dei costi contenuti e poi quando le mie esigenze aumentano aumenteranno anche le funzioni che dovrò richiedere, quindi il costo. Eh, quindi oggi eh, questi eh, software MarTech vengono proprio pensati con, con questa nuova concezione, no? Proprio eh, pensando proprio alle esigenze di crescita eh, dei, dei vari team di, di lavoro, cosa che invece appunto nel mondo IT eh, non è mai stato così, cioè, si, si pensava più che altro a imporre il moloch tecnologico e poi come dire, lucrare poi sulla, sulla, sulla, sulla, sulla formazione, sulle implementazioni, eh, sulle integrazioni eh, in azienda. Invece questi software Martech eh, hanno una concezione molto diversa, tra l'altro sono pensati proprio per eh, rendere la vita semplice. Al, al marketer e eh, non richiedere come dire particolari integrazioni o implementazioni successive se non arrivano altre domande provo a fartene ancora una dopodiché magari <coughs> eh, salutiamo e riepiloghiamo l'incontro di oggi sono un uh, marketer che ha capito l'esigenza il valore le opportunità del marketing aumentato ma la mia azienda no e devo, eh, e devo vendermi eh, questa cosa perché potrebbe portare dei vantaggi all'azienda e a me eh, devo andare dal mio CEO dal mio direttore generale insomma dal, dal decisore e che pitch gli porto che cosa gli racconto come lo convinco Spesso si può convincere, diciamo, per esempi similari, quindi magari individuare qualche azienda che ha già fatto il nostro percorso può essere una strada per convincere, convincere il, il manager a spendere quei soldi. Oppure l'altra cosa potrebbe essere l'utilizzo diciamo di una versione gratuita o a basso prezzo di quel software per portare un po' di diciamo, di risultati tangibili, anche se magari in piccolo, e quindi far capire che lì c'è margine di, eh, di crescita se si fa un, un investimento più cospicuo. Ecco, eh, Vincenzo Cosenza, alias eh, Vincos, è da anni un osservatore eh, attento, preparato e a questo punto massimamente autorevole del mercato eh, italiano e del eh, marketing, soprattutto eh, se con basi tecnologiche. Eh, lui eh, ha pubblicato dei libri, eh, terrà un corso a partire, anzi, il 3 di dicembre prossimo. Ci sta avvisando che il 2022 eh, potrebbe davvero portare qualcosa di diverso in quello che è il marketing eh, visto un po' come scienza tradizionale dove ci sono delle eh, abitudini consolidate e i dati l'augmentation l'automation potrebbero portare eh, grossi cambiamenti sappiamo che quando ci sono cambiamenti eh, ci sono opportunità e saltare subito Uh, su un carro che parte bene uh, può tornare comodo nel momento in cui il carro va in testa alla corsa. Ho riassunto bene o c'è qualcosa da cambiare? No, no, è, è, è questo, insomma. Ogni, ogni anno uh, sicuramente avremo un, uh, un incessante sviluppo della, della tecnologia, avremo nuove risorse che, che, potranno, che potranno aiutare appunto i marketer nel loro lavoro sempre più difficile. Eh, insomma, nel corso un po' vedremo anche eh, qualcuno di questi, di questi strumenti, quindi può essere una buona occasione per, per insomma, aumentare un po' le proprie eh, competenze e come dire, aprire la mente. Quello, eh, la, la cosa fondamentale è essere curiosi, eh, non esistono insomma, risposte secondo me preconfezionate eh, e poi davvero appunto la tecnologia serve ad aumentare la, la capacità del, del marketer, eh, quindi poi l'ultima, la risorsa principale è, è la persona che però appunto, può essere molto aiutata eh, nel, nel suo lavoro dalle, dalle tecnologie. Invito eh, chi non lo avesse ancora fatto a iscriversi alla nostra newsletter, la newsletter di Apogeo Editore, eh, che uscirà tra l'altro nella prossima istanza eh, venerdì dopodomani e conterà una sintesi delle cose che eh, ci siamo detti stasera a proposito di marketing aumentato. Eh, disciplina dove eh, l'intelligenza artificiale, i dati arrivano non eh, a sostituire la persona ma ci dice Vincos ad affiancarla o a guarda a darle qualcosa in più. Speriamo che sia un buon augurio per tutti e ci salutiamo eh, lasciandoci con eh, un feedback positivo e un'idea interessante di quello che può diventare questa disciplina. Grazie mille eh, Vincos per questa ora piacevole. Grazie, Grazie a tutti per la pazienza e la voglia di ascoltarci e arrivederci con Apogeo Live. A presto!